Noè, costruirai un'arca gigantesca dove metterai dentro al sicuro la tua famiglia e una coppia di tutti gli animali esistenti. Ma padre, mi stai chiedendo una cosa impossibile? Serve un battello troppo grande. Noè, hai un anno di tempo, dopodiché il Diluvio Universale sarà la sua venuta. Vivo, amico mio fedele Abbiamo fatto il possibile, ma ormai è troppo tardi Domani inizierà il diluvio e l'arca non è ancora pronta Mmm, ci penso io Pronto? Sì? Allora, parlo con il signor Dio? Sono Dio. Buonasera, sono Bibo. Senta, eh, qui siamo messi male, ci serve una proroga di un paio di mesi. Caro mio Bibo, mi dispiace, ma le date sono fissate da tempo e se le cambio l'assicurazione mi chiederà i danni. Però, visto che sei di così buona volontà, ti darò una mano. Ma com'è possibile? Un miracolo? Eh, qualcuno lo chiama miracolo, qualcuno lo chiama super bibu